oggi sono qui con eh, Cristian Farnioli che è uno dei vincitori del nostro prestigioso premio il Golden Domus lui ha vinto per la categoria agenti attività e operazioni immobiliari questa categoria è un mix tra il numero di case venduto, vendute e le attività lavorative che si svolgono nel fare gli agenti immobiliari eh, e lui ha saputo eccellere in questa categoria e proviene soprattutto però da un percorso fatto di tante attività, lui già tre anni fa però arrivò secondo in classifica, al tempo non si chiamava Golden Domus, era la classifica migliori agenti, e, e quest'anno ha vinto invece il Golden Domus. Parallelamente, oltre a vincere il Golden Domus, ha raggiunto un altro prestigioso risultato, perché è diventato team manager presso la nostra agenzia di eh, Roma Ostia, il team manager è il ruolo a supporto al sales manager eh, per il coordinamento dell'attività di ogni nostra agenzia e allora Christian eh, visto che sei qui insomma eh, mi, mi fa piacere soprattutto ascoltare eh, grazie a cosa e credo soprattutto lo, siano tutti i nostri ascoltatori eh, grazie a cosa sei riuscito a raggiungere questa vittoria quest'anno dietro oh, questo premio cosa c'è in questo 2020 che indubbiamente è un anno particolare ma che ci ha fatto scoprire tante cose nuove allora innanzitutto parto con ehm, che è un piacere insomma fare eh, stare qui a, a testimoniare eh, questa, questa vittoria che ho conseguito per quanto riguarda mh, cosa ha permesso tutto questo mh, provo a sintetizzarlo innanzitutto la determinazione la costanza è, la, è credere nel metodo e nell'attività che si fa giornalmente e poi soprattutto non farsi mai scoraggiare dagli ostacoli nell'anno nell 2020 penso la situazione del covid è stato eh, per molti agenti immobiliari magari un, un ostacolo però giorno dopo giorno anche ehm, affiancato da colleghi che comunque documentavano i loro risultati eh, ho cominciato a crederci sempre di più e a non farmi fermare da questo ostacolo qua ti interrompo un attimo perché ricordo sì. perfettamente che tu hai preso degli incarichi proprio da parte di proprietari che avevi conosciuto sì. durante il lockdown con uh, trattative telefoniche in video e ti hanno affidato la casa da vendere che se non ricordo male pochi giorni dopo, il 4 maggio che è stata sì. la prima nostra riapertura avete venduto, giusto? Sì, sì, due immobili acquisiti sotto insomma il lockdown sono stati eh, venduti subito uno al secondo appuntamento di vendita l'altro in insomma in 20 giorni eh, è stato questo, penso che ci sia stato veramente un gran lavoro anche lato sì. acquirente nel saper proporre perché voi proprio in quei giorni avete nel ripartire fatto un gran lavoro lato acquirente sì poi devo, devo dire che un altro appartamento che avevo acquisito da prima del lockdown l'ho venduto verso giugno ma è stato un lavoro da casa dove ho mostrato l'appartamento solo tramite virtual tour e la cliente insomma conosceva la zona, è piaciuto l'appartamento e ha deciso di fermarlo nonostante era in, purtroppo in Argentina per lavoro e aspettavi il rimpallo quindi insomma eh, il tuo essere costante credo che ti abbia premiato non è un caso che hai visto hai vinto proprio quest'anno questo premio perché eh, quando hai la, l, delle peculiarità come la costanza in questi momenti esce fuori ancora di più e poi anche tu ti definisci no, l'essere una goccia la goccia cinese eh, te l'avevo chiesto durante il nostro sì, sì, evento sì del Golden Domus che si è svolto a dicembre eh, questa goccia cinese come funziona? Eh, raccontaci La goccia cinese può essere anche tradotta semplicemente in costanza ovvero eh, comunque continuare mh, il lavoro con, a, di telefonate e sentire il cliente giorno dopo giorno anche là dove magari sul lato acquisitivo sul primo momento non è pronto però l'importante insomma è seguire, seguire il cliente giorno dopo giorno eh, non non farsi fermare al, al primo, come dicevo al primo ostacolo certo, questo penso che poi le persone hanno bisogno anche di conoscerci costante pazienza certo, perché hanno bisogno anche di maturare eh, qualsiasi tipo di decisione, la cosa importante è sempre eh, l'essere noi disponibili a risolvere i problemi ai nostri clienti soprattutto l'ascolto l'ascolto eh, del bisogno dei clienti ma anche delle loro esigenze assolutamente e senti se, visto che tu insomma, sei entrato molto giovane sei sì. sicuramente molto giovane perché tu sei entrato a 22 anni adesso hai 26 anni eh, immaginiamo che ci siano tanti altri ragazzi che vogliono iniziare a fare questa attività eh, cosa gli consiglieresti a un 22enne che vuole approcciarsi a questo lavoro qual è l'atteggiamento giusto e perché allora, dovrebbe farlo? Allora, innanzitutto eh, consiglierei molto eh, se un giovane d'oggi è alla ricerca di un lavoro che ti gratifica e ti porta dei successi perché mh, al giorno d'oggi eh, ci sono molti lavori che però magari non sono meritocratici eh, quello che consiglio è se cerca un lavoro diciamo questo può essere un'attività che se svolta seriamente ti può portare magari al successo che può essere un risultato economico ma soprattutto personale eh, ecco quindi si la, cresce sia a si livello di professionalità che economico eh, ma anche di sviluppo personale sì. come com crescita di esperienza, giusto? Esatto, ma poi soprattutto ti, è un lavoro che ti forgia molto il carattere. Io quando sono entrato ero, penso, una delle persone più introverse eh, o non adatte per questo lavoro. Poi il, diciamo, lavorando giorno dopo giorno ti porta molto ad essere estroverso perché il contatto al pubblico poi ti scioglie ti scioglie molto il carattere se non eri adatto non eri qua significa esatto. che avevi delle caratteristiche <ride> cioè, che era la costanza la, la determinazione e la volontà di avere più contatti con le persone perché uno può essere timido personalmente anch'io avevo eh, quando ho iniziato una certa dose di timidezza ma poi nel momento in cui sei convinto, hai voglia di, ehm, di, di svilupparti, imparare. Sì, di imparare questo lavoro, soprattutto ecco, poi condividendo l'esperienza di tanti altri colleghi più giovani, più grandi, che possano eh, darti la loro esperienza, è veramente una scuola di formazione di vita fare l'agente immobiliare, oltre che un lavoro eh, prezioso che ti porta a essere un professionista importante. Assolutamente. Lo, ecco, lo dimostri in maniera chiara come uno dei migliori esempi eh, che ci sono in azienda insomma, eh, complimenti Cristian l'augurio adesso eh, competerai per la gara eh, team, team manager, manager, team manager eh, migliori delle due categorie Insomma, l'augurio di potersi trovare vincitore l'anno prossimo grazie e grazie ancora insomma, di, di tutto quanto Bene, a presto Cristian. A presto. Ciao. Ciao.